È una libreria indipendente quindi libera di scegliere, siamo liberi come librai di scegliere i libri e i giocattoli che crediamo giusto proporre. Questo è diverso rispetto a tante librerie che magari sono in franchising, quindi hanno una linea dettata dalla casa madre. A noi piaceva poter proporre quello che ci piace, che crediamo bello fare. E eh, conoscere ai bambini e ai ragazzi di Castelmaggiore e dintorni.